Ciao a tutti e tutte, siamo arrivati alla conclusione di Kick the Quarantine, un progetto che abbiamo maturato in un tempo di emergenza che sembra ormai lontano. In questi mesi ci avete accolti nelle vostre case, così ora vi facciamo vedere la nostra. Vogliamo condividere con voi parte del nostro mondo, mostrandovi i luoghi dove tutto è nato e dove noi lavoriamo, in via Vanchiglia 3 a Torino. Ci sembra giusto condividere con voi cosa ha significato per noi questa avventura. Innanzitutto uno sforzo nel cercare dei riferimenti, un senso a un cambiamento che ha impattato nelle nostre vite. Ci ha permesso di scoprire nuovi mezzi comunicativi, un nuovo linguaggio, ma soprattutto ci ha messo nella straordinaria condizione di raccogliere tante storie, tanti modi di vivere questo periodo così strano per tutti. Per noi è stato un privilegio entrare nel vostro mondo, in un pezzettino della vostra vita e della vostra storia e di questo vi ringraziamo ci siamo emozionate, divertite, a volte ci siamo anche preoccupate, ma spesso ci siamo stupite dalla meravigliosa capacità umana di affrontare anche le situazioni più difficili in modo creativo. Ora che il mondo è di nuovo cambiato, lo farà anche questo profilo, quindi continuate a seguirci per le novità. A presto!